Il Teatro Comunale rappresenta, a partire dall'Ottocento, il cuore pulsante di una tradizione lirica che ha radici profonde nella cultura popolare del territorio. Al Teatro Comunale sono infatti legati i nomi di Mirella Freni, Raina Kabaivanska, Nikolai Ghiaurov e Luciano Pavarotti, al quale dal 2007 è dedicato il teatro. Qui si sono esibite le migliori voci del passato, da Beniamino Gigli a Renata Tebaldi a Mario del Monaco affermando una tradizione che resta, oggi, un importante punto di riferimento internazionale. Il Teatro Comunale, disegnato dall'architetto di corte Francesco Vandelli, fu inaugurato il 2 ottobre 1841. Presenta un'imponente facciata in stile neoclassico che si innalza su un'altoportica a nuove arcate, con basso rilievi scolpiti e coronata dal genio alato di Modena. Dall'atrio circolare, ricco di pitture e rilievi scolpiti in cui divinità olimpiche e muse affiancano celebri musicisti e attori modenesi, si accede all'ampia platea ellittica sulla quale si affacciano quattro ordini di palchi e il Loggione. L'elegante palco della corona era destinata ad ospitare la famiglia ducale e la corte. L'aquila araldica sopra il palco, simbolo della famiglia austro-estense, testimonia l'epoca in cui Modena fu capitale del ducato estense. Così come il sipario dipinto da Ariodato Malatesta e raffigurante il duca Ercole I in visita al Teatro di Ferrara. Il soffitto dipinto mostra le personificazioni delle quattro arti del teatro e immagini di musicisti e scrittori famosi. Dall'atrio principale, attraverso due scaloni, si accede ai palchi e alle sale del ridotto. Il grande ovale serviva originariamente come sala da ballo. Teatro di tradizione e luogo di produzione di spettacoli, il Teatro Comunale è ancora oggi dotato dei locali destinati al lavoro di maestranze specializzate, la sartoria e la grande e suggestiva sala di scenografia. Il Teatro Comunale ogni anno presenta un ricco cartellone di spettacoli di lirica, concerti e balletti, aperti nuovi linguaggi musicali e visivi che lo rendono uno dei più importanti e preziosi teatri italiani.